Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamatics e Marco 007, dammi il mio Joycon. Sì, uh, e ora questa è la prima parte extra, uh, tranne. A parte Lascia... quella di prima però non è, non è tanto. Ok, quindi una, vai a Stella del Baseball. Clicca. Clicca, Clicca. Clicca tu. Clicca. Clicca. Clicca. Clicca. Clicca, Vai, premi il coso. Tra poco... Ok, okay ops. allora, emergenza, ne arriva una, me una meteora, <ride> respingi la nello spazio, con la tua panza. Prendi pulsantiera per riempire la barra, cerca di riempirla più che puoi. Quando arriva la meteora, agita il gioco al momento giusto per arrestare il colpo stellare. Puoi giocare anche con i pulsanti. Due giocatori. Ok. Uh, io uso movimento ovviamente. Anch'io? Sì, sì non, non sono verticali. Perfetto. Sì, eh, sì. noi non li abbiamo persi questi. Non ci interessa. Una meteorola di rotta di collisione con la città. Quale città? Non esistono città in luna. Carica <ride> la barra. in <ride> una città. Non penso. Carica la barra e colpisci con la Oh, Un attimo. Ah. Ok. Vai, pronto? Ok, io ho fatto un po' schifo Eh, io non lo so Vabbè, basta sì. che arriviamo primi in tutti E poi abbiamo il 100% Oppure io devo arrivare in prima No, in tutti, uno dei due Ok Quindi se ci sono il terzo e il quarto giocatore, basta che è uno dei due Cioè, basta che, sì. che, che vince guarda. Bravo, hai fatto il massimo No, è 300, è il massimo No, è il massimo sì, lo so, ma è 3000 comunque il massimo. GG. Non capisco perché non c'è l'abilità eh, baseball. Ok, adesso seleziona la difficoltà. Facciamo il prossimo livello. Paese in pericolo. La barra è più veloce. Carica la tre volte e colpisci più anche se è troppo tardi. Wow, ho fatto proprio schifo. Pure io. Però vabbè tanto più sono scega Ma tu hai fatto il massimo Ho fatto il perfetto Io ho fatto un po' schifo Ok Nell'ultimo livello il punteggio massimo è 999. Ok Il CPU 4 ha perso Quindi, quindi la, la quinta cifra non è giusto CPU 3 ha perso tu Io ho perso Io ho perso oh. Nessuno ha avuto il massimo Il massimo è 650 6.050 Oppure... Se io ho fatto più di 6500... 6500... Uh, ok. 7000. Sì, sì, ok. adesso Seleziona la difficoltà. Pianeta in pericolo. La barra è ancora più veloce. Caricala 5 volte. Colpisci la meteora e salva il mondo. Eh. Yei. No. Che schifo. Che schifo. L'ultimo... Ma oh, gli ultimi due le ho fatte bene. Io l'ultimo solo. Boh. Uh. Ho fatto perfetto. Ok, mm. abbiamo finito. Io ho fatto un mici. schifo abbiamo un mini gioco l'abbiamo No, tre 3 secondi 3 minuti devo per dire 3 secondi e vince il comunque è meglio che la scelta decisiva la facciamo oh. questa parte perché stiamo facendo i mini ok però so so so sì. solo si solo solo la scelta ok abbiamo vinto e vina mm. perfetto sì, però è possibile che perdiamo il prossimo minigioco, visto che è un, una cosa brutta. Sì, il prossimo è un pochino più difficile. Giusto un po', eh. Ok, qui ce l'ha apparto il cuore perché l'abbiamo completato. E ora campione italiana Anche qui è possibile usare il movimento, ma qua è molto più scomodo perché applicate. Eh. Ok, allora... E poi alle volte non lo prende bene. Taglia più che puoi il tuo albero prima che scada il tempo, agita il gioco per muovere l'ascia. Oppure. Puoi usare anche il pulsante. Fai attenzione ai bruchi e bombospini, usa un per schivarli. I Bombospini volano sugli altri alberi quando tagli il tronco. Taglia l'albero più che puoi per costruire una cassetta di tronchi. Oh ma dai. Ok. Pulsanti, perché sì. Taglia in alettanto. Taglia il tronco dell'albero. Veramente io dovrei essere numero uno. Perché? Eh, non sono le parti cazzo No, non è quello. Ok. Cade il tronco dell'albero tu che puoi, non è difficile, mai evitare i bruchi. Ok. Infatti è molto easy C'è un massimo anche qui. A me non fa. Ah, è, è vero. Io sono un po' buggato. Uh. Io ho quasi finito. I cpu qua fanno un po' schifo, io, io ho ripreso No, mi ha preso dopo Mi ha preso un bruco, non farò il massimo, guarda per quanto Per due tronchi avrei fatto il massimo Vabbè dai, non fa niente Appunto, Peccato, peccato. basta vincere cioè, La cosa importante parlo. è vincere Quello oh, ha fatto un paletto Ok, ora possiamo Sto fare la, la prossima difficoltà taglia legna provetto, più veloce, ma fai attenzione ai bombospini sono davvero fastidiosi eh sì, sono molto fastidiosi e noi Era... andiamo pure più veloci mm -hmm. io sono bravo a questo minigioco, per fortuna non so Marco, però penso di sì, quello è lui più o meno mm, più o meno, però comunque io... l'abbiamo giocato insieme, quindi, quindi tu lo sai il problema è quando ti arrivano i bombospini davanti non vedi niente ho, col ho colpito due brutti io un bombospino Snaia, mi è arrivato proprio mentre stavo quattro volte sono stato colpito io no avete il più dobbiamo rifare mannaggia ai ai ai no di tanto ho vinto di nuovo. no non di tanto Che stavolta io verrò colpito di meno spero si sì, però se, se non premo bene il tasto sono già stato colpito Uh, Oddio sì Aiani nuovo uh, Quando beh. Ah e poi ci sono i brocchi che ti trollano e si muovono okay, ok ce l'ho fatta Per fortuna I cipiano fatto uguale Bene Ah, comunque in questa... Mo cioè, eh, al secondo livello di difficoltà, come vedete, con 4.000 tronchi hanno fatto lungo una casa schifosa. Hanno fatto loro. Eh e sì, ma... Con no, veramente... No, veramente... Anche di più l'albero, lo so. Eh? Lo so che in base a quante Wow. Vabbè. No, S è, è in base alla posizione, infatti loro erano terzi insieme e abbiamo fatto la casa da terzo No, non c'entra, c'entra con la difficoltà Ma Allora tu hai completato la casa anche se Una non hai sfida. completato l'albero Una sfida per i veri campioni, con tanti bombosfine e brucchi Ok, eh. adesso andiamo velocissimi, guardate che velocità Che figo, tutti da un lato Non più, sono già stato colpito questi schifo Com comunque, fare il punteggio massimo bisogna essere molto bravi. Non dico però esperti, perché comunque è fattigissimo Però bisogna essere... Noi non ne molto. siamo capaci Beh, io, io potrei farcela. Sì, ma non lo farò Se, se magari venissi colpito due o tre volte in meno Aia Due o tremila volte in meno eh no. Io lo faccio apposta, perché se no mi dà fastidio cambiare No, niente Mi, ha, mi, mi hanno preso tutti di fiaccia. eh. Beh lasciamo stare. Beh, Guarda, io sono bello. quarto, ho fatto, ho fatto 6550 e ho avuto solo un palo nella casa. Vai, dobbiamo farcela Urgh. Di nuovo! Ah, mette a lì. me non gira! Io, io continuo a girare, ma a me non gira! Il bello è che i bombospini bombo vengono Stim. persi. i bombospini vengono persi più raramente, capito? Quindi ce ne sono tantissimi sullo schermo. Vai così che hai tu. Vai una volta sono stato colpito. Smettete di mandarmi tutti i bombospiri qua. Ma dai, dai, ho vinto stavolta. Ok, sono stato molto più bravo, sono stato colpito due volte. Guarda qui, guarda eh, lì il terzo, bello. ce l'ho uguale a, quella, okay, a quella del terzo. Ok, va bene. ho fatto per sbagliare un... e va. basta. Ok, quindi questi erano i mini giochi. Eh, Ci vediamo alla prossima parte, no sto scherzando. 9 Ok, adesso la scelta decisiva. Eh, che livelli facciamo? Cioè, i livelli sono tutti uguali? No. Tranne l'ultimo, intendo? Intendo no. con i boss? No. I boss sono sempre gli stessi? I boss no. Sono sempre. I gli boss sono no. No, però uh, ce ne sono di più nell'ultimo. E eh, quali intendi? L'ultimo oppure l'ultimo? Nell'ultimo. Ce ne sono di più nell'ultimo! Que quelle che stanno l'ultimo è il migliore. Ok, noi faremo l'ultimo livello. <ride> non puoi essere <ride> curbazzo. E nemmeno mm. io lo sarò perché non lo so, cioè non è meglio avere un'abilità. Bene, lo farò con.. Eh... Ah, aspetta, no, no, è vero, lo dobbiamo fare con chi. Lo dobbiamo fare con tutti i personaggi, lo sai? No, non è vero, non lo, non lo faremo con tutti i personaggi, perché il 100% non si concentra in questo. Però, però lo dobbiamo fare, dai, file del tio, so, lo dobbiamo completare per Sì, vero. Sì, però Vabbè, no, io non lo mostriamo. Lo faremo. Ah, ah, ah, lo facciamo anche quando sarà finito da 30 anni il let's play. Ah. Però lo dobbiamo fare un Allora, come compagni prendiamo. Stem... Non buzzzi. Vedi lui? No. Yeah. Lui no. No! no. Ah. Ah, comunque vai su, ah, vai su Kawasaki, il tuo sì, personaggio. Sì, Kawasaki non, cioè, le, non si può usare l'abilità o con Kirby. Perché se non farebbe schifo. Ok, usiamo loro perché sono healer Questi sono tutti gli, gli, gli, amici, gli amici. Ok. Che non si possono usare fino a quando non, non bisogna. Ok, come vedete non sono stati sbloccati tutti i livelli. Noi faremo questo per il momento. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, Wispy Woods Ok, come vedete c'è un sacco di cure ma Quattro discostituenti E due maxi Ok, sì, chi, ha è chi è? Quattro... No What... mm -hmm. Ok, vai L'abilità Kirby è la migliore Lanciami qualche meno Io ho visto la statua roba? Eh sì, ce ne sono tante More l'hai vista la statua roba? è già metà vita ecco guarda ho avuto la statua kirby ma quella, quella d'oro quella pittura ecco il tesoro no quella pitturata ce n'era una, una d'oro con, con tipo il simbolo del, dell'anniversario okay. del 25esima dell vita le stelle sono molto forti quindi non so trovare un kirby ruota hanno, hanno tolto fino a quando cioè, la.. Ci la... sono quelli? La dissolve... oh, sono i mini boss Bunkers e Dado Pagos Probabilmente, lo so. No, le, le conosco, le sapono so. Ok Questo sarà Bunkers Vai, fate tutto voi, io devo prendere le stelle Quindi non posso fare chissà che. Scusa, perché? Mm, mi amo, se prendo Martello vale comunque Se completo con... come... come cioè Che completo con Kirby. No. Sì, deve valere perfetto. Avevo ragione. Intendo, se io completo con Kirby, cioè, però prendo un'abilità durante la strada, vale lo stesso? Boh, ma sei partito con Kirby? Sì. Secondo me vale lo stesso. Boh, tanto tanto chi serve. Marco, non, dai, devi, con... Marco, non devi andare sopra. Ti ricordi che succedeva? Che prendevi il cibo per sbaglio? No. Sì, invece. Quello succedeva con Marco. Perché mi piaceva fare giù. Ecco eh, vedi quella mi è la mia uscita prima. Vieni Bibidria No, Bibidria Non fare quella. <ride> non piace a Kirby. A me piace invece a piace. No, intendevo a Kirby Roche. Perché io voglio l'abilità. Donna. Dammi l'abilità, donna. Donna. L'abilità donna. No, l'abilità, virgola. Donna. Don, don, don. Ok, però queste cazzini qua dei boss. Dora in poi le salteremo. Cioè, le yeah. facciamo vedere soltanto in questa le facciamo vedere soltanto in questa arena, ma poi Eh, ecco le dovremo... metterete a scuro. Yeah. Se mi fai finire la frase. Sì, le, le faremo vedere solo qua, però questa parte non le facciamo, ve noi. Le noi non facciamo le vedere. Poi le facciamo vedere. Comunque vedete che la, che la nostra vita non è né metà né piena. Questo è... vuol dire che è, è uno dei mezzi livelli, cioè nel senso. Che no, non, non è né il massimo della difficoltà. No, si vedeva pure che non era completo. E, ok, ucciso tutto. Vuoi diventare il nostro amico? No, non avete cuori. E questa non è.. questa non è la.. questa non è l'arena la, completa. L'unica arena, arena completa è l'ultimo livello. Infatti questa finirà con. Sei vieni qui, ma anche smetti di volare. Mm -hmm. Let's do this! Questa parte comunque chiama tipo minigiochi e, e è, è la scelta decisiva. Ah sì, vabbè. Poi ci sono anche dei nemici regolari. Chi erano? Cosa? Quelli che ho messo. C'era una specie di robot in un tizio che non Wow, lo uccisa così facilmente mi viene. Ritmo con dei dedè, ritmo con dei Guarda come muoiono Easy col martello! Wow! C'è potete. No, no, non voglio Banzi! Rischiamo di prendere Batter. No, no no no. Meglio così, dai. Macho Man, lui. Beh dai, possiamo scelbellarci scellebe con il cibo, ne abbiamo sufficiente per scorrere. Non ne ho bisogno. Un, sono mazzi c'era un criceto che sembrava rick era rick no, aveva dei lineamenti della faccia strani ok che okay, vai a vabbè l'hanno fatto per rendere tutto più simile cioè tutto è in eh, metanetto no, questo non è l'ultimo ah sì è vero quello, quello è l'ultimo dell'altra dell arena quella facile letteralmente il boss finale dell'arena facile facile ahh uh nell'arena -huh. facile facile non la mostriamo perchè è veramente ridicola e mi poi danno non serve perchè non... mi danno 6 max in tometo per fare meno di 5 boss cioè ma, ma comunque ma scherzando più sai il livello più si aggiungono boss non, non è che ci sono dei boss che stanno solo in un livello ho capito ma oh, l'arena finale è proprio ridicola ok una cosa no, passata... più l'arena finale la sì, sì, la, la Beh, al primo livello è proprio ridicola Comunque stai morendo. Lo so, no tanto. Stavo dicendo la cosa bella che. Cioè veniva... il Kawasaki si può fare. La cosa bella lì qua è che ci puoi resuscitare. Kawasaki? Ci si, si può fare. Kawasaki, fai qualcosa! Tu stonfi! Thank you! Il vitria però stava per i fatti suoi. Lo stava facendo anche. Oh, ah niente, vabbè. No, no, no! Non mi cibo! Sei morto! Ah, è vero, ti posso risuscitare io, per però... Avete 5 secondi per risuscitare Kirby, ok? Pa. Vieni Kirby! Kirby, abbiamo un cibo! Ho tanto ma c'è... c'è... in abbondanza rischio di incendio è questo livello qua che vale Ok... Ah, è vero, leggi... Ci sono i ah. do-duo Dopo devi leggere... No, questo qui è un... Il do C'è un do 2. Ah, avete capito? No. Dutrio? si sì, lo -trio. so. Vabbè. Stavo scherzando. Ponecon. E comunque l'hai già fatta con Orio e Argento questa battuta. Lo so. Mm. No, L'ho fatta con Ponecon. No, con Orio e Argento. fatta con tutti No, non è vero. Ok, è fatta Pone con Ponecon. Questo attacco qui del martello, cioè... Carica, salta e colpisci Cioè, uh, corri, salta e colpisci È veramente una cosa Guarda, è morto No, la mia abilità Comunque per non... non secondo me per fare L'arena la, con Kirby Soltanto sì. Secondo sì. me dovresti togliere L'abilità prima di sconfiggere Il boss finale dell'arena Beh, io lo farò per sicurezza. Però fallo nel modo del martello. Intendi così? No. Oppure, oppure corro e... Uh, aspetta, come com'era? Eh uh, meno. Ah, e giusto, non corro e meno. Uh, vai, prendiamo un Maxing Tomatoes. Cioè, no, so. puoi guardare, vai a guardare. Beh, sì, lo, lo so. Corro e... Ti prende un ricostituente. No. Sono finiti i ricostituenti. No, ce n'era no. un altro. Aspetta che vedo, giusto... No, no, no, allora, vediamo no. Lancio martello E' questo Ok Ah, sì, perché così si trova la vita Ok, Craco okay, Che noi sappiamo che Vabbè, c'è anche dopo Craco quindi... <ride> Vedi, Meta Knight c'è Meta Knight Colorato Però era un po' strano quel Meta Knight mm. Era un Meta Knight nero Mi aspettavo che che cosa. Ehi, ma Acqua è super efficace contro Roccio. Lasciate stare, non siamo un po'. Uh, Poke fanatici. Non guardate i video, uh, di non uh, so. Uh, ah, wow, lo l'ho mancato. Uh, uh, eh, dai però, basta. Muore. Yeah. L'ho visto. Ui, ui. Quiiiinnn Yeah, the man. No Ok Exta boss No Mancano due boss Don't due. Do no, no, no Bravo <ride> Bravo Bravo Le vividria non sono per forza femmine È come dire che una tigre è una tigra per forza femmine Perché le vividria non hanno il massimo della vita? Buon è perché ha perso tanta vita Poverino Ha fatto il suo meglio che comunque mo stiamo facendo tutto in modo molto easy cioè non scialanzi però poi nel livello finale dell'arena cioè bisognerà stare attenti eh, cioè guarda E' in bocca al suolo si sì. bisogna stare eh, attenti abbiamo il boss finale non è che sia la cosa peggiore del mondo comunque guarda abbiamo guardate... solo metà vita eh... dai una nuova anche l'abilità la, roccia e l'abilità... che okay, era ucciso L'abilità no, cioè l'abilità artista vengono aggiornate durante i DLC. Infatti quello obeso di Kirby che può fare l'abilità artista. Ok, boss finale. Ma lo, lo può fare solo dopo il, il secondo DLC. Sì, sì, va no. bene. È vero. Ok. Mm, quanto abbiamo, vedi? Cioè quanto stiamo? 21 minuti. <susurra> sì? Comunque Anes il boss finale, sì. Ah, wow, Ines, Kil Ciao Nest. Voglio tanto bene. Uccidetelo, è inquietante. Così è di più, uccidetelo di più. <susurra> lì c'è lì c'è e ma. Zante, pa, mm. mo, Anche se noi non l'abbiamo non avevamo ci sei in questo scenario, a me non era vero no sono stato colpito no I will destroy you, I will kill you I will kill you, I will destroy you no, la ruota amici la ruota nemici ruota nemici più o meno c'è andata solo di vitri tu stai salutando Ok, il tizio mi ha calpestato. Tu stai salutando sotto forma di me. Cioè, io sto salutando sotto forma di te. nooo Vuoi martello? Cioè, Sono dove una... sei tu? Sono qui, ero una sottiletta. Mm. Vai, colpiscila. Questa ruota qui, tarocca. Ok, ora è finito. Ah, davvero. Mm. Mm. Take. Dead. E l'ho finito con la mia abilità Sì, ho mangiato l'abilità e l'ho sputato Evviva oh. bene, bene, bene, bene Ma non è il boss finale Ce ne aveva ancora un altro non... Who cares Eeeh Vittoria Non finite la Non fate l'arena Con gli amiibo non... Perché? Perché non si può che che si deve fare. Perché sennò poi c'è scritto. Uh, hai vinto l'arena con l'amibo. Ah, usando gli amiibo. Eh, con l'amibo non si fa. Non si fa, non lo fa. Perché la da persone scarsa. Amici di sogno, noi amici di sogno. Ah sì, eh, vabbè. Ok, ora possiamo usare gli amici di sogno nell'arena. E con uh, l'arena e gli amici di. Sì, cioè. Con gli amici di sogno nell'arena nell possiamo fare tante cose. Ok, piccoli. ora come vedete, adesso tipo prendo spada, me, prendo Sharp Knight, anzi, poi prendo, vabbè, Kawasaki, anzi no. Facciamo la nostra formazione. A Ribbon è questo. <ride> questo. Questa è la nostra formazione per l'arena finita E ora non abbiamo sbloccato nessun cosa? No, ce lo dice tu indietro se indietro indietro Mi. no dobbiamo fare la sei tutti noi Star Allies perché? non so cosa Possiamo fare prima sei tutti noi Star Allies poi ci sblocca quelle cose dell'arena e poi facciamo quelle dell'arena va bene quindi quando sono? 24 ok ci vediamo alla prossima parte di Kirby Star Allies. Ciao, alla prossima.